Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007. Siamo tornati su Paper Mario Dergam King. Vi ricordo di iscrivervi e rispondere al sondaggio così lo fate. Ah, nella scorsa parte abbiamo esplorato un po' l'oceano a caso. Il mare è grande. E ora continueremo a farlo. Siamo nella principessa Peach soltanto per salvare. Sulla, per, sulla principessa Peach soltanto per salvare. Eh, perché. Non ci sono salvataggi nel, nel mare, a quanto pare. Cioè, non so, mi sa che ce n'è uno nell'isola nell Teschio, però non ci voglio tornare lì. Mi fanno paura i corvi. E vai al tesoro a Ora andiamo a ai cosiddetti tesoro. Un attimo. Dove siamo? Ma, ma sono appena sceso dalla principessa Peach. Allora? Ma la principessa Peach è da tutt'altra parte. E allora allora ma che cacchio mi sa so che questo è un, no, non un bug è una cosa che si sono dimenticati di mettere cioè la, la principessa Peach si è appena si mossa sicuramente quindi per questa cambia si sì, si è mossa di, di tre co coordinate in verticale si sì. certo sì. Eh, stavo dicendo probabilmente è una cosa che si sono dimenticati di mettere cioè che il, il la barca il punto di spawn della barca non, non segue la principessa Peach perché in effetti noi siamo spawnati proprio dove la principessa Peach l'abbiamo incontrata per la prima volta. Oddio sti pesci smack! Ok, sono scappato per fortuna. Allora stiamo nella buona rotta. Ora ti rimergio. Ok. Ci pensi che, avevano, uh, programma che avessero programmato l'intero mare? Sì, come no? L'intero... Uh, sì, mare, l'interno. Ci sarebbe voluto più tempo per programmare... Oh, devi togliere, ritira. Mm, è inutile, perché? Perché sì. Lo so, nel senso è inutile il fa sto fatto che devo per forza togliere gli arti per, per prendere le cose da un'altra parte cioè basta muovere gli arti anche eh se stanno um, se, se stanno allungati mm, che cos'è? Ah console del DJ Inclu DJ incluso nel pacchetto bene al prossimo tesoro comunque taglia i punti in cui non facciamo nulla questa, questa è la forma, forma di luna, luna per la precisione luna crescente eh, quindi non è a mezzaluna. mezzaluna wow vai salgi sopra quanto sarà so, orribile completarlo al 100% questo Cosa? questo è il mar grande l'intero mar grande con tutte le isole in realtà le isole sono posti separati Quindi Lo so però comunque sembra... dobbiamo completare al 100% Sti posti eh vabbè Quindi è fatta così Grazie per aver saltato il primo dialogo Si dice che è luna crescente oh, ho imparato qualcosa di nuovo Neanch'io io lo sapevo Come non lo sapevo Non sapevo che si chiamasse luna crescente Quando è così Tipo a sorriso La luna. Io lo sapevo. Non ci interessa. Tu non interessi. Uh, coda lucente, una coda più resistente, ideale per i nemici più forti. Guarda quel granchio uh. che uh. vola. Ancora. Non voglio incontrare quelli... Un attimo, questo è per pescare. Sì si sì, è preso il no non voglio pescare il granchio il granchio aspetta cosa c'è qui tutto allora c'è tutto però manca ho finito i, i, i così ah qui sta un tot per forza no eh? Dov è dov'è radar un attimo. un attimo un attimo il Eccolo. Eccolo il, un attimo ecco il abboniglio Quest'isola la forma di un crescente ma anche croissant crescente de crescente deriva da croissant no ah non lo so non ho lo studiato lol uh, no ho aperto la parte è sbagliata no eh non radar va bene radar lo sto sprecando tutto qui il radar Che fa? vedi è finito mi sa che ho trovato tutti i Todd, se, se mi apro una mappa, magari. Invece che fare tutte le. No, mancano tre. Allora devo, dovrò pescare per prendere i Todd a quanto pare. colpisci tutti quei cespugli che alcuni non li hanno nemmeno colpiti. Sì, ma non è suonata la campanella. E, e il radar non, me, non mi prendeva niente. Quindi Vuoi secondo pescare? me devo pescare. Tipo di solito quando peschi. Maglita. Di solito quando peschi tu peschi. Uh, smette di pescare no, com'è che si faceva? Come pescheresti in una vita reale? Così. Sì, lo so, ma non, mi, non me lo prendeva. Così. Sì, va bene. Di solito quando si pesca si pescano. Oddio, perché non me lo prende? <ride> quando Devi si pesca. Si pesca, deve essere paziente. Eccolo. B. ok ok è un piano mini boss comunque stavo dicendo quando si pesca di mini solito boss. si pescano c'ha la musica diversa va bene di solito quando si pesca si pescano i pesci smack o robe del genere um, quindi visto che non sta questo di sicuro è importante uh, non capisco ok speriamo che abbia i Todd questo invece no però al coso della terra ah ora diventa luna piena mm, probabilmente non capisco perché ultimamente un attimo Forse ora sono spawnati Todd che, che devo salvare con, um, con, con con il cartomani comunque ultimamente perché sono così così questi sono diversi rispetto a quelli di prima di solito avevano tipo dei simboli non strani sento. attorno Vabbè, oh. capita non capisco perché siano cambiati ora. Cosa dovrei fare qui? Come cartone della terra? Non lo so, fai la roba del. Spero sì, che improvviso, lo vediamo cosa succede. Appunto. Ascendi al paradiso con noi. Ok, di sicuro non uccido quei pesci, in Mac. Intanto moriranno da soli. Wow, la luna crescente è diventata una luna piena, forte. Beh, io sapevo che avrebbe funzionato. Are you sure about that? Si chiama ancora Isola Mezzaluna. <ride> oh, è là che c'è. Qualcosa di grande, qualcosa di prezioso. Chissà, chissà. Come sono curiosa. Dai, dammi Todd. How about no? hai trovato la chiave dei quadri. Eh? Non è una chiave, è una lettera. Buongiorno, abbiamo ritirato la lettera per problemi di... Hai di preso la chiave. <ride> Ora vieni con lui la forma di fungo. Luigi! Ok. Ma come? Luigi è già stato qui. Come aveva trovato la cassa? Ah, qui dentro c'è ancora qualcosa. Todd. Io! Pomello fungo. Ah, yes, una maniglia a forma di fungo sembra essere importante. Infatti è quello che ci serve. Cos'è questa cosa? Che strano. Come credi vada usata? Con le mani? Eh, no, no. Con, no, con i comiti. Se hai la chiave non dimenticare di controllare questa tavoletta. Cosa? Controlla quella tavoletta. Che tavoletta? Questa non è una tavoletta. Ah, ok. Ma non ho la chiave. Vabbè. Yes. C'è la Luigi. Ecco di nuovo quei segni strani. Non ho ancora idea di cosa significano. Ma me li annoterò. Uh, un attimo. Sì, va bene. Uh, sì. Oh my goodness. Cioè, uh, sì, vedi questa qui è la torre che sta al centro. Sono quei sì. tre simboli là. Sì, non sta al centro la torre. Perché sta tutta all'angolo la, la torre. Comunque, non, non sono quelli delle carte. Mica ci sono i cerchi nelle carte. Eh, vabbè. Cioè guarda Vedi la torre mica sta in mezzo La cosa importante è sta in mezzo Un attimo eh Ah non è un cerchio Questo non è il cerchio Questa è la, la luna piena Che non è neanche nelle carte eh <ride> Colpisci un po' di cespugli E di pesci Io non mi vuotavo felice in un oceano Ma ora mi trovo sulla terraferma Che succede? Sono confuso Allora no Sto per andargli incontro Allora eh... Map Anzi no radar radar ah non c'è nessun tod e invece lassù e qui sul mulo devi pescarlo oh come on io ecco ma questi sono pesci smac normali non voglio pescare i pesci smac normali Quando e lì c'è un tod a non premere b lol sbaglio non ho capito che sbaglio C'ha di Mario <ride> Aspetta che si gira lo vedo ecco oddio siete trasportato Ora! <ride> Io superintendente Ok è blu perché i, i blu sono migliori di quelli eh, rossi Oh, i soccorsi! Sì. Capiti davvero a proposito. Lascia che ti ringrazio. i annulti la posizione del tesoro sul fondale. You, yeah. you. You. E ora abbiamo altri tesori da cercare. Quindi... Non mi va... Ok, basta pescare perché non ci interessa per ora. No, Te no, me l'ha già disattivato. Me l'ha disattivato e bene che ti manca su st'isola? Mm, blocchi colpiti Metti il radar blocchi Di già eh, Di già come lo vuoi trovare? Cioè o oh, devi, devi, devi trovare oh, devi stare a Guardare esattamente tutti i punti E il viso E trovare quello Sospetto così Beh quindi Ormai metti il radar due secondi Questo davvero è davvero sospetto è Perché Perché prima non ci potevamo arrivare E, e ora Invece sì Ma invece no, no Non c'è niente Va bene, metto il radar tanto non l'abbiamo usato proprio per niente Ci dovresti preoccupare più di quello dei Todd che l'abbiamo fatto in sì, un casino questo... eh appunto quello dei Todd l'abbiamo usato un casino Vai yes. Io disattivano adesso E, e abbiamo ora allora possiamo tornare indietro Non mancavano gli strappi mm? No i strappi è la prima cosa che abbiamo completato Non mancavano i Todd di, ah la luna è crescente è diventata luna piena ogni ora l'isola verrà chiamata isola penilugno lol che Perché l'hanno messo il cerchio? era cioè molto è... meglio prima potevano fare tipo un cerchio con cioè potevano semplicemente luna. aggiungere una curvetta sulla luna ma loro hanno cancellato tutto hanno eh. che poi comunque l'immagine della mezzaluna sta ancora cioè della luna crescente yes. sta ancora yes. Super Ok ora è un cerchio no, Quindi continuiamo segno. a cercare le cose e andiamo dal sì, Luigi tesori Te eh, Te tesori Tesori va bene taglio Ci sei sopra Sicuro Navy Navy oh, Luigi Pff. Still the Treasure Ma è l'ora di rubare amici miei still yes luigi eccellente di tuo luigi intendant ai io più arredi mamma mia luigi io volevo gli spaghetti ah, zitto uh baril si di picca ok mi sono la picca Mamma mia, Luigi, io volevo gli spaghetti, non I Steam she, M. I no. hope spaghetti. Ci vediamo al prossimo tesoro. Un attimo, so, non sono una buona roba. Non è che aspetta. Dovrebbe essere qui. Se no, non mi avrebbe fatto immergere. Oh, eh, no. you don't say. Vediamo dov'è. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Din din din. Lascia stare i pesci smacco, mamma mia, non ti danno nulla. Pensavo nascondessero il tesoro. Si, sì, vedi. Questo se sembra piccolo pure molto lontano. Era lontano. A me sembra comunque un po' piccolo. No. <ride> no, no, no, no. Vedi, sono tutti uguali i tesori. Manichino d'allenamento. Ok. Sess Luigi. Mario, quando è che andiamo a casa? Sta zitto Luigi, sono a caccia di tesori Ok, sembra che abbiamo... Che vai all'isola dei funghi verrà. adesso L'isola funghi Fungis uh, si, Idiot Ecco, cuori, ok, i quadri sono la stati È forma nominati. di cuore, devo, no, devo trovare il nome di brillante. Ci sono, la chiamerò isola, isola cuore Isola cuore, wow E ora ci eh, avremo il cuore... Eh, mi piace come com lui nomina le isole vedendole da un, da un, da un singolo angolo <ride> Senza nemmeno ci può navigare tutte c'è cioè, tipo uno, uno è appena arrivato in no, lui Italia ha la, lui c'ha la visione da sopra è tipo non esistono le cartine arriva in Italia oh, la chiamerò isola, penisola scarpone mm, scarpone stivale Bene, you stivale. idiot you stupid you moron bene chissà quanti cuori troveremo in quest'isola sì, ci appunto, se se me c'è un cuore. cuore il cuore è più Uh, yeah mm, ah yes Lì stava pure un Todd, però vabbè. Super i, i Todd non sono importanti. Un Todd probabilmente super sarà super Marino. Super Mario. Aiutare di Super Mario? Oh, i soldi! No, tu sei scemo. C'è cioè il contapassi. Eh, a proposito, quanto stiamo con i passi? Non lo so. Non mi eh, interessa bu quel buco lì, devi colpire. Lo so. Io yeah. Lucente, non è colpisci con la palma grossa. Ah, dammi quel Todd Colpisci quell'Executor Executor oh. Yo yeah, Colpisci pulsante. il bottone No, esplosa la Come ah! Come Come Come Come Come Come Come un pulsante non è attaccato alla nave Cioè che è un no. telecomando Yes <ride> Yes Yes, il yes. Colpisci anche quello Colpisci anche quello Just... Non gliene frega niente Da dietro Yes Ma lo facciamo partire <ride> A caso Tipo la nave ci abbandona Eh? The okay. heck? Ok Colpisci tutti i gespulli E falli cadere Madonna mia Nonostante Niente Ok mm. Non mi dire che è un puzzle Scusa Che ne, che ne sa che li avremmo premuti in ordine No È un puzzle Va bene Devi trovare di un tasto che alza un percorso qualcosa Colpisci Lì non c'è niente, secondo me c'è un coso Colpisci quel tasto No eh Colpisci quel tasto Vediamo questo Questo secondo me mi dà Mi sta il cuore Si devi colpire anche l'altro tasto però Colpisci questo qui Oh no No Aglia Naglia Naglia comunque tagliato maybe What about yes instead of maybe maybe yo wanna get some juice after this no no no vabbè no scusa ho sbagliato e non no no no no no no che no no di nessuno invece come le scarpe lucenti non fanno Attacali nulla? attacca di nuovo un attimo um, qui direi io direi di, di metterle soltanto per questioni di utilità non di forza quindi attacco questi e muoiono <ride> per forza sì. ma come are you sure about that i si sì, tu non ne sapevi niente comunque no ero abbastanza sicuro vabbè basta che gli attacchi normali di nuovo è cioè come questi. ha fatto a one shotarli l'altra volta yes così boh, qua uno gli steroidi che te lo dì? niente ora ti massacrano super pianta tenaglia super pianta brothers che cos'è questo? La, la, la, la, la, la, la, è un la, nuovo attacco la, la. non taglio che dici parare? <ride> <ride> esiste e poi arriva lui singolo e fa più danni in tutti i messi insieme mm. well. allora vediamo well Seymour, da farsi. how do you think to resolve this puzzle now ba, non ci volevano così tanti passaggi no use a hammer Alla fine, infine normal hammer no no no perché ma no, abbiamo scoperto che, ne, che sono fortissimi neanche basterà questo ma saranno già in fin di vita alcuni n e alcuni no <ride> mmmberbra Ok ci è voluto di più questa battaglia che tutto il resto del video E nel prossimo cespuglio E fidati ce ne saranno altri con nemici dentro Per esperienza Che ne sai colpisci uh, probabilmente quello yes. avrà qualcos'altro New heart okay. for us è un tod ok well, I'm not... un altro tod con so, cuore non sono sure about this it could be anything but a tod premi tipo pulsante schifoso ah non fa niente okay, devi ripremerli tutti adesso cioè non, non devi premerli però devi riabbassarli tutti Perfetto ora Passa pure sti due Quello l'hai premuto? Mi sa di sì Sì questo eh, Non faceva niente mi sa no, Non me lo ricordo mm -hmm. Ah sì quello è quello della palla Ok perfetto finalmente abbiamo trovato quello giusto Sì ma come ci arrivo lì sopra? Non devi arrivarci tu E mm, come per non ancora, il tesoro? Almeno non ancora Ora premi il tasto Allora ricarico la palla e poi la faccio partire No, il pulsante è sbagliato Ok Ha preso una palla Adesso lancia la palla Con questo forse credo yes. Spero Gnion. Ah ok la palla ora si Oops. fermerà Laisy. Si ferma la palla e quindi Bong. E quindi io ora posso salire. Eh. Bene. Vai. Si, sì, cadi giù dall'isola adesso. <ride> Colpisci qualche spuglio. C'è un va altro bene. tasto. Ma annulla tutto. No, No, eh. fa un 360 a caso. Scendi sì. giù sì. prima di andare. Scendi giù prima di andare. Ma qui non puoi quei bene. segni? Eh, Ma li appunto. Ok. Uh. Very nice, you Superintendent Sarà un altro ti. Ti aspettavi un cuore vero? Non farti il sangue amaro, quel, quel che conta la move. No, io volevo un cuore vero. <ride> Oddio! Ah ok, me l'ha dato il cuore. <ride> più 20. Yeee, yeah. quindi il tuo gioco ci ha trollati però non. Mm. non esattamente. Quanto fai i tuoi pb se non ti sei anche più forte? Okay. Ora puoi one-shotare i uh, boss. Bomba. Il boss. Colpisci quella palma. Uh, un attimo. Colpisci quella palma. Questo mi sembra un po' sospetto. Io gli faccio prendere la palla e poi gli faccio fare uno spin. Ah, pulsante sbagliato. Prendi la palla. Uh, no, dovevi colpire la palma. Oh my goodness. No. Tanto devo risalire comunque. Mm -hmm. Mm -hmm. Aspetta, Ora, non lo fa ancora. Perché? ma oh, io gli ora faccio fare lo spin invece ah no non era questo quello per fare lo spin Ah, lo... ok devo rifarlo quello per fare lo spin l'hai trovato sopra si sì, lo so ho sbagliato e comunque quella palma non serve a niente non abbiamo ancora trovato i blocchi nascosti sì, questi di e ce ne sono ben tre No, è inutile sta cosa per fare lo spin. Bene, ora colpisci la palma. Eh? Ok. Devi colpirlo ancora. Sì, lo, lo so, hobby. aspetta. Scusa se non sono un tesoro. Ma posso dirti dove trovarne uno. Oh, oh. Wow. In effetti sì. sono tesori letterali questi. E probabilmente qual è tipo la chiave? Voglio di più, voglio di più! E tipo alla fine mi attaccano <ride> LOL l'avreste dovuto evitare di evitare. Oh mio dio quanti ne sono scappa E fail Ah LOL lo sapevo Primo tentativo Ghost. Si c'è GOSH Pistona d'acqua impilata Oddio non l'abbiamo mai visto oh no ok, eh, ora andiamo a mettere il pomello e apriamo la porta abbiamo eh, una maniera eh, di riserva? certo no è la risposta che cerchi perfetto, perfetto ora sì che sì. una porta come si deve alla bene abbiamo semplicemente spinta Potevamo usare anche il gancio Non potevamo spingere la porta e basta Grazie, pensavo di rimanere un pesce per sempre Ecco, vai a recuperare questo tesoro come ricompensa ah, Perché non lo vai a prendere tu? Luigi! Che ci fai qui? Dormi? Smack smack. Eh? Ah, sei tu, fratellone. Finalmente mi chiedevo quando saresti arrivato. Cerco di per tutto l'oceano. È stata una fatica a cioè, chiedermi. Buttare con la salopetta è dura. Ora mi stavo godendo una bella giornata di pausa. Perché me la sono guadagnata? Perché ho trovato la chiave del castello di Peach. Hi, <ride> chiave di quadri. Un'altra chiave misteriosa trovata da Luigi toh una chiave con un simbolo quadrangolare probabilmente è una chiave importante ma non è quella del castello di Peach Luigi Oh poverino, sei davvero gentile ma. Non è la chiave giusta Tanto neanche possiamo aprire la porta del castello di Peach se. Cosa? È a dei ma come? Ah, mi pareva che questa chiave non fosse nello stile di Peach. Devo dire che la tua casetta mi piace un sacco, Luigi. Non è mia. Ah, non è mia. Ma <ride> ah, mi sono fermato qui per fare un pisolino. Tutto col notare nella non mi aveva proprio stancato. Ora che mi ci fai pensare, quando sono arrivato qui non ho visto nessuno. Devo ricercare quelli che vivono qui e ringraziarli per avermi lasciato fare un riposino sulla loro isola. Luigi, sei unito al tuo gruppo? Sì, sì. E ora finalmente lo posso martellare Non come il primo episodio Oddio <ride> No non mi seguire Via via tu via. <ride> Lui è il più lento dei, dei, dei compagni Guarda che distacco C'è Un distacco enorme Non mi pare uguale Guarda quanti Todd che ci sono <ride> Oh la la ci sono oh là là, ci sono origami ovunque Quelli che vivono qui devono essere davvero degli appassionati Uh, oh, quanto tempo è passato So che la nostra missione Luigi È È, eh, lungi. è lungi da essere finita ma Che bello essere di nuovo a casa A casa? Sì è qui dove sono nata Che cacchio Sono stata piegata qui da mio, fra da mio fratello Sapete lui è un grande esperto di origami Ah, lui ha creato sua sorella per poterla uccidere, praticamente Mi ha piegato so talmente bene che ho preso vita Grazie a lui posso ballare, fluttuare, parlare, eh, ballare, parlare, eh, Parla. parlare e eh, dare fastidio <ride> Un minuto, tuo fratello ti ha dato vita piegandoti come origami Ma lui stesso è un origami E allora chi l'ha creato? Quindi chi ha piegato lui? Dio Mi posso sentire Sono intrappolato in mezzo a due dimensioni, vi prego aiutatemi no. Questa voce, c'è qualcuno qui, potrebbe essere quello che ha piegato mio fratello. Quindi vive su quest'isola. Dobbiamo salvarlo, giusto fratellone? Ti scusa, quindi Olivia si rimpicciolisce per vivere lì, non ho capito. Esamina. È così angusto, è buio qui. Il bello è che qui muro, abbiamo... poverino. Il bello è che qui abbiamo gli, gli altri due che hanno subito il, uh, il transito tra due dimensioni. Vorrei aiutarlo, ma non posso fare molto senza una piastra alla forte. Oh, oh, oh. Distruggiamo casa tua? Ovvio. Colpisci Oppure tutto la prend... troverai. Oppure andiamo a prendere quel tomo che sta lì sopra. Ed è, ed è eh, sigillato dal simbolo di Holly. Oddio. No, eh. Come ci arrivo? Todd eh, Sì dentro la cosa boh o, for o forse il Todd il tizio dentro il muro sicuro Samina no Vado tutti i regami davvero non incredibile tu sai volare sali lì sopra Ah, distruggo tutto Ah ok, basta. Guarda qua fratellone, c'è uno strano libro. Ah, io posso vederlo e tu no, perché tu sei basso. Eh Mario. Ma è troppo in alto, non ci arrivo. Anche con un salto normale, mi sa che non ce la si fa. Usa il super salto di super paper Mario. Mi è venuta un'idea. Colpiscimi! Oh, è quel che penso? Ecco. Basta. Salta lì sopra, salta lì sopra. Ah. Sprong! Wowi! doveva fare haha Smanna -ha. ah Ah no, ha è, qu è quando. Ha -ha. è quando lo scegli. ah E quando lo prendi. Cioè. Lo, lo fai saltare. Il tuo della vita, della vita. La pigliatura della vita è la tecnica massima degli origami, capace di dare vita alle creazioni di carte. Per patroneggiare questa tecnica ci vogliono mani salde, allenamento è Allenamento costante e emozioni sincere. Ogni singola piegatura. No, Piegata. dai. Non mi puoi fare questo gioco, no. non è grammaticale. Vai seguita con passione affinché la carta non prenda solo forma. Ma anche vita. La piegatura della vita. è questa la tecnica che, che ha dato vita a, mi, a, me, a mio fratello e a me. Il manforte della vita. No, carta. No, quello l'avevamo messo nel libro perché sì. Oh, una piastra al manforte? Oh oh. Mario che cos'è questa cosa? Cosa stai facendo Mario? Perché ti sono cresciuto delle braccia lunghissime? E hey, quello che sono... ti ha salvato. Ma Dio. sono elastiche, sono come me. Ah ah ah. Eh, vedi un Todd. Stacca. Più. Uff, grazie di averne salato eh. Mario, wow, una vera celebrità nel mio laboratorio. E c'è pure Luigi. Io sono il maestro origamista La mia, la mia è una semplice la Una vita, vita semplice, semplice Piego origami da macchina a sera Ogni giorno Come Sapete? Per me gli origami sono davvero importanti Sei un maestro degli origami Sei stato tu a creare il mio fratello? Olivia Per tutte le piegature sei davvero tu? Chi ti ha piegata? E perché se non sei con Ollie? Beh non ho ben presente i dettagli Ma questo è qualche ricordo Dun, dun, dun, dun. Capisco. Ah, Olli, cosa hai combinato? Hai ragione, Olivia. Sono stato io a creare tuo fratello. Uccidetelo. Il <ride> creatore fosse... che ho... Volevo che fosse davvero unico, perciò ho usato una tecnica segreta per dargli vita. Olli è nato forte e orgoglioso, ma anche pieno di vivore Vigore. Mi, mi si è rivoltato contro, intrappolandomi in una dimensione tra luce e tenebra. Chiamata anche muro. Ovvero questa parete. A quanto pare, è piuttosto imbarazzante. Dopodiché dopo deve aver creato te Olivia Sembra essere fuggito portandosi portando con sé i miei attrezzi per origami Mi scusi maestro origamista ma mi può dire perché ha voluto creare Olli? Fatti fatti tuoi, Luigi sei un ficcanaso Originariamente doveva far parte del castello origami che stavo creando per il festival origami Sia Olli che... sia Olli il re degli origami che sua sorella Olivia doveva essere i dettagli finali all'opera cioè quindi eh, per colpo del festival degli origami il, il festival degli origami è stato rovinato mm, No Evidentemente sì. mi sono lasciato per prendere la mano dalla mia stessa abilità Ho peccato di superbia Non posso credere che Olly sia riuscito a piegarti da solo Olivia Ma allora può usare la piegatura della vita Un, or un origami ha creato un altro origami la colpa è tutta mia, io per prima non avrei mai dovuto usare quella maledetta tecnica Signor Maestro Riamis, sta, io sono felicissima di essere viva Noi no se esatto. <ride> Vogliono morire i fratelli Esatto No, intendo, intendo, loro non sono felici che Olivia sia viva Ah, ok Noi no Nemmeno io oh, oh, oh. Bobby, neanch'io <ride> Bobby o Bombi Bros Junior No, Bob, Bobby, dall'oltristore. Ho sono tante cose meravigliose. E ora ho tanti nuovi amici e moltissimi bei ricordi. Beh, tanti nuovi amici, Mario. Oh. Se potessimo rivedere mio fratello sono sicuro che riusciremo a. Sì, certo, contaci. Riusciremo Riuscire... a, a rinunciare ai suoi male... malefici piani. Cominciarlo a mettere da parte la sua rabbia e convivere in pace con tutti gli origami e non. E Quindi anche... non dobbiamo combatterlo, scusa. Io lo voglio Giusto, uccidere Giusto, ecco perché quando... ci serve la chiave del castello di Peach. Ma che ci faccio ancora qui? Devo, tornare, devo trovare quella chiave per poter affrontare le Holly. Ciao a tutti, ci rivediamo. Niente go! A proposito, cosa aprirà mai la chiave dei quadri di Luigi? Le chiavi che ci dà sembrano sempre importanti. Anche questa deve essere un indizio per andare avanti. Chissà come mai. Poi diventa coreana a caso. Scommetto che uh, qualcosa ha qualcosa a che fare con il nastro viola, Mario. Guarda, wow, davvero! Dobbiamo cercare ancora nel Mario Grande quella chiave ci aprirà di sicuro la via verso qualcosa. Ammirevole, davvero ammirevole, l'avventura a fianco di Mario ti ha resa forte Olivia. No? Forte e gentile. Anche se no, non sono stato io a piegarti, sono orgoglioso di te. Non so come fermare Oli ho già fallito una volta e fallirei di nuovo. Devo, dovrei, dovete pensarci due volte. Mi raccomando, Mario, prenditi cura di Olivia per il resto dell'avventura. MAMO! Okay. ok, andiamo a fermare mio fratello. Comunque, come fa il mastro organista a conoscere Olivia se non è stato lui a piegarla? In effetti. Probabilmente aveva solo pianificata e Ollie ha, ha usato i suoi progetti. Olivia, prendi questi appunti con te. Sono sicuro che in qualche modo ti torneranno utili. Il tomo della vita. Ma cosa sono? Oh, cavoli. Grazie. Oh, che bello. <ride> andiamo, Mario. Oh, oh, oh. Mm, oh, no. oh. Eh, io sono... No, i tomi abbiamo soltanto quelli dei cartomani, Quindi che altro Boh, non lo vedrai Ora dobbiamo tornare alla principessa Peach Hey, how about... No Trova la via per il paradiso Vedi che ti manca in sta isola Niente, mancava soltanto un Todd. Well, actually, no No Because C'era solo gli strappi Vabbè, eh, ci vediamo direttamente. Cioè, no. non. non Io direi alla di Nella prossima parte. Eh, ora, ora saliamo sì, sì, andiamo in camera. In Quindi, nella prossima parte di Paper Mario e Origami King. Eh, boh, continuiamo a esplorare il mare ancora. Mm. E dovremmo andare a vedere che serve quella chiave. Quindi, niente. Ci vediamo alla prossima. Ciao, iscrivetevi. Sì, spegni tu.